stiamo Non ho capito, stiamo registrando Va beh, tranquilla, A posto, non è un problema. Buonasera, ciao a tutti e benvenuti a questa penultima puntata di Scema. Il podcast online organizzato dalla Gifra di Sicilia oggi, con noi come ospite fra Francesco Bellaera direttamente da Modica RG un saluto anche a Gaetano e Dominic ciao allora in questa puntata si parlerà che sarà la, la, la domenica prossima sarà la domenica delle palme quindi faremo una piccola panoramica sul Vangelo di domenica prossima che sarà la, il Vangelo della Passione appunto appunto sì eh, come sappiamo il Vangelo della, della Domenica delle Palme di quest'anno è il Vangelo di Luca perché leggiamo la, la Passione secondo Luca perché siamo nell'anno c eh, San Francesco un pochettino ti focalizzi su qualche punto particolare oppure ci parli in generale ecco della della passione di Gesù magari una panoramica visto che è molto lungo il Vangelo esatto. esatto sì sì sì in effetti intanto vi saluto saluto tutti coloro che ci stanno guardando i gifrini che ci seguono che stanno seguendo queste queste puntate eh, in questa quaresima ecco intanto grazie per, per l'invito e rispondo subito alle vostre domande vedo che intanto siete molto preparati perché già avete detto tutto ecco domenica ha detto che siamo nell'anno c che leggiamo il vangelo di luca e quest'anno leggiamo appunto il vangelo la passione secondo luca nella domenica delle palme e dico subito una cosa che la domenica delle palme è anche chiamata la domenica della passione del signore proprio perché noi leggiamo questo lungo vangelo in effetti questo è stato proprio un tranello perché per gli altri, ecco, nelle domeniche di quaresima hanno trovato una pagina di Vangelo. Ecco, io invece ho eh, da dirvi qualcosa su due capitoli interi del, del Vangelo di Luca, ma saremo molto, molto brevi, però diremo, spero, delle cose interessanti che possano aiutare la vostra riflessione e soprattutto entrare nel clima della settimana santa ecco la domenica delle palme eh, la domenica della passione del signore ci introduce alla grande settimana che è la settimana santa ecco diciamolo questo perché è molto importante inauguriamo questa grande settimana in cui noi riviviamo eh, la passione la morte la risurrezione di gesù che sono il, eh, il grande annuncio della salvezza per noi quindi siamo nella grande settimana e siamo nel momento più importante della nostra fede, l'anno liturgico ruota attorno a questa settimana. Ecco, eh, visto che ho detto più volte settimana, settimana santa, la grande settimana, eh, vorrei eh, così regalarvi questa immagine. Ecco, pensate a questa settimana e pensate alla prima settimana della storia la prima settimana che viene raccontata nelle prime pagine della Bibbia, la settimana della creazione. Ecco, lì è la grande settimana in cui il, il mondo, l'uomo, viene creato. Qui, in questa settimana in cui noi stiamo entrando, praticamente è la settimana, la grande settimana, in cui l'uomo viene ricreato, viene salvato, viene redento. È molto bello pensare questo. Ecco, c'è una prima settimana della storia e c'è la settimana definitiva, dove noi ecco, sperimentiamo, l'amore di Dio, sperimentiamo questa salvezza. Ecco, una ricreazione. Allora, quando eh, la domenica ecco, entreremo in questa settimana santa, pensiamo a questa nuova creazione che Gesù ha operato con il sacrificio della croce, con il sacrificio della sua, della sua vita, donata per tutti noi. Ecco, se ci sono altre domande, magari mi aiutate voi Ma, a commentare il Vangelo. Sì, a me diciamo è sempre colpito proprio nel momento della crocifissione di Gesù e, um, il dialogo mm. con il buon ladrone. Ok, bene. Allora, già focalizziamo qualcosa. Ecco, sì, proprio e... quello lì, perché il Vangelo è immenso. La passione è un giù, però proprio quello... Allora, intanto, per, eh, prima di focalizzare questa scena della Passione di Gesù, ecco, molto bella, mi piace tantissimo anche a me, è un momento molto importante, io eh, vorrei dirvi però qualcosa prima riguardo al, eh, a tutto il Vangelo che noi leggeremo, perché iniziamo con il racconto dell'ultima cena, ecco, nella versione di Luca si termina con la morte di Gesù in croce. Ecco, in questo, eh, vi dicevo, sono due capitoli, lo dicevate anche voi, sono due lunghi capitoli. Ecco, noi innanzitutto dobbiamo dire che ci troviamo al vertice del Vangelo di, di Luca, ma eh, i racconti della passione, della morte, risurrezione di Gesù, della passione e morte soprattutto, sono il vertice di tutti e quattro i Vangeli. Perché il, tutti gli evangelisti che hanno scritto il Vangelo l'hanno scritto in funzione di questo, di arrivare a questo. Vogliono raccontarci questo. Ecco, l'Evangelista Luca ha una caratteristica molto bella. Allora, lui, eh, noi lo, lo rappresentiamo sempre come il medico, perché sappiamo che era un medico, e sappiamo anche che è un pittore. Ecco, queste sono le due immagini che noi abbiamo dell'Evangelista Luca. E lui fa così, la prima parte del Vangelo... Lui esercita ehm, la funzione di medico, eh, perché il tema fondamentale del suo Vangelo è quello di ascoltare. Eh, ascoltare che cosa? Ascoltare una parola, la parola gli insegnamenti di Gesù, una parola che ci guarisce. Ecco, lui è medico e sa bene eh, come funziona. Poi la seconda parte, nella seconda parte del Vangelo invece, il tema fondamentale per Luca è il vedere. E vedere che cosa? Vedere Dio faccia a faccia. Ecco, quello che noi adesso diremo, eh, e Gesù lo incontreremo proprio in quella scena eh, con uh, della croce eh, con accanto i due ladroni, ecco, è questo vedere che noi siamo chiamati a fare. Noi siamo chiamati a vedere Gesù lì sulla croce, riconoscere che è il figlio di Dio e vedere quindi Dio faccia a faccia. Ecco l'Evangelista Luca cosa fa per noi. Ecco, allora eh, rispondo subito alla domanda di Gaetano che mi chiedeva, vediamo un po' questa scena. Ecco, in questa scena c'è Gesù al centro della croce, Gesù viene portato ecco, eh, sulla croce insieme a questi due malfattori e si ritrova appeso alla croce insieme a questi due malfattori. Eh, dico soltanto quali sono i versetti. I versetti sono, eh, siamo al capitolo 23, i versetti sono il 32-33 dove si dice che insieme a Gesù venivano condotti a morte anche altri due che erano dei malfattori. Ecco, l'Evangelista Luca ci vuole sottolineare che razza, ecco, tra virgolette, di persone erano accanto a Gesù, quali erano le persone che, eh, con le quali Gesù eh, ha scelto di andare sulla croce. Questa è una cosa molto importante, se mi permettete vorrei dire una, fare un piccolo commento su questo. Eh, sapete, c'è una mania che noi abbiamo sempre, che è quella di attorniarci da persone importanti, altolocate, eh, person c'è cioè una corsa per esempio a incontrare i personaggi famosi, fare i selfie con loro. Ecco, mentre noi ci scegliamo le persone con cui stare accanto, che magari possono darci un po' di fama ecco Gesù ha una logica completamente diversa dalla nostra però vi dico una cosa che Gesù è stato coerente fino alla fine della sua vita perché se noi lo incontriamo nei Vangeli lo incontriamo sempre seduto con i peccatori eh, tanto che si vi tirano addosso un sacco di critiche ecco ma tu non sai neanche eh, per esempio quando c'è quella donna che è la peccatrice che gli sta ai piedi è quello che dice Simone, gli dice ma tu non sai neanche chi è questa donna che ti sta toccando, perché se tu sapessi chi è eh, non ti faresti toccare. Eppure Gesù sceglie di stare insieme ai poveri, sceglie di stare insieme agli esclusi, agli emarginati della società. Anche lì Gesù sta in mezzo a due persone che sono due che la società ha messo sulla croce perché sono due malfattori cioè sono due ladri ecco gli altri versetti commenterò questi sono, sono vanno dal 39 al 43 ecco si trovano lì sulla croce e inizia un vero e proprio dialogo tra Gesù e questi due malfattori dice uno è a destra e uno è alla sinistra il primo inizia questo dialogo con Gesù e inizia questo dialogo insultando Gesù fa delle proprie vere bestemmie inizia a dire a Gesù ma non sei tu il Cristo così lo sta deridendo ma non sei tu il Cristo salva te stesso e noi l'altro invece lo rimprovera allora dice, poi dopo vedremo le parole che dice quest'altro ma il primo intanto il primo deride Gesù lo provoca ecco lo prova e dice ma non sei tu il Cristo e gli fa, possiamo dire, gli rivolge una tentazione. Ricordate Gesù tentato nel deserto, le tentazioni di Satana? Ecco, possiamo dire che anche in questo momento Gesù viene tentato. Tentato in che cosa? In un atto di egoismo. In un atto di egoismo perché salva te stesso e noi. Vedete la tentazione qual è? È sempre quella di mettere prima di tutto noi stessi. E questa è una logica completamente diversa da quella di Gesù, ecco perché lo sforzo che noi, ecco, domenica dobbiamo fare ascoltando queste parole del Vangelo è quello di uscire da una logica umana e entrare nella logica divina, che è completamente diversa dalla nostra. Ecco qui, in questo momento ben preciso sulla croce, con i malfattori, Gesù viene provocato, tentato a fare un atto di egoismo, pensare a se stesso. Ma Gesù questo non lo vuole. Gesù è su quella croce per noi. Ecco, possiamo, possiamo dire così, se noi ci sentiamo quelle persone brave, con la coscienza a posto, che non sbagliano mai, queste parole di Gesù che ora dirà, ecco tu oggi sarai con me in paradiso, ecco queste parole qua, eh, ci sembreranno scandalose. Se invece noi ci sentiamo tra i peccatori, umilmente riconosciamo i nostri peccati, ecco noi, per noi queste parole risuoneranno come delle, un balsamo, come delle parole di misericordia, di amore che il Signore ci rivolge. Ecco, questo primo ladrone... Eh, a Gesù gli vuole eh, mettere davanti questa tentazione ma Gesù quasi non lo ascolta invece l'altro ecco, ladrone che noi lo chiamiamo il buon ladrone che poi non so di buono cosa è perché è un ladrone uno che insomma cosa ha fatto nella sua vita no? ha rubato ecco, questo ladrone però ecco, fino alla fine sapete perché a me piace questo personaggio perché lui è stato un ladrone nella, in tutta la sua vita, ma lo è stato anche fin, fin, al, fino alla fine, proprio in questo momento. Perché lo è stato? Perché in questo momento è stato così bravo da rubare a Gesù il paradiso. Sapete che nella, nella tradizione orientale il buon ladrone eh, è considerato il primo santo della storia noi facciamo le canonizzazioni in piazza san pietro con la proclamazione del papa questo non ha avuto bisogno di tutto questo è stato canonizzato direttamente da gesù senza passare per la curia romana senza passare dalle acclamazioni del popolo ma è stato direttamente ecco, canonizzato da gesù ora vi dico una cosa molto bella l'evangelista luca nel suo Vangelo procede spesso mettendo insieme eh, due opposti. Eh, pensate per esempio il figlio maggiore, il figlio minore, vi ricordate? Abbiamo ascoltato ecco, qualche domenica fa nel Vangelo eh, della, di una delle domeniche di quaresima. Esatto. E quindi ecco sempre due opposti. Ma se voi ci pensate, ecco qui ci sono due malfattori. Uno cattivo e uno buono. Ecco, uno che è quello che diciamo rimane nella sua posizione, non si converte, l'altro che invece è furbo, ma nello stesso tempo riconosce in quell'uomo Gesù, il figlio di Dio, Dio stesso. Ecco, questi due opposti, ragazzi, sono la stessa persona per l'Evangelista Luca. Cioè siamo noi stessi. Ciò che avviene nel nostro cuore. Da una parte è con ecco, noi che provochiamo Gesù a compiere qualcosa per noi perché ci riteniamo i giusti. Questo malfattore si riteneva un giusto, quindi diceva salva te e noi perché io qui non dovrei esserci quasi così. L'altro è invece il malfattore, diciamo la parte buona di noi, la parte che compie un cammino, che si converte, che riconosce di essere peccatore di ricevere la salvezza soltanto da Gesù. Quindi, perché Gesù sta sulla croce? Perché, vedete, a me piace moltissimo quello che dice il buon ladrone. Il buon ladrone dice all'altro, ma non hai alcun timore di Dio, tu sei condannato alla stessa pena, cioè noi lo siamo giustamente condannati. Eh, lui invece no. Eh, noi giustamente riceviamo per quello che abbiamo fatto, per le nostre azioni, invece lui non ha fatto nulla di male. Ecco, eh, lui sta dicendo: Questo Dio che è sulla croce, perché è qui in mezzo a noi? Perché lui non dovrebbe esserci? Allora questo è il grande enigma: perché Gesù è lì sulla croce? E in questa scena abbiamo la risposta bellissima. Immaginatevi questi due ladroni eh, che non hanno ormai niente da fare per la loro vita, Hanno, eh, stanno per morire, e Gesù accanto a loro. Perché Gesù è lì? Perché Gesù, proprio nel momento più buio della nostra vita, nel momento in cui tu ti senti perduto, che non c'è niente, più niente da fare, lui è proprio lì, non ci abbandona, lui è lì, è salito sulla croce, per stare vicino a noi, per essere uno di noi, e per riportare la luce lì dove invece noi abbiamo le tenebre e non abbiamo niente ehm, non è facile riassumere in pochi minuti eh, questo vangelo non è facile neanche in pochi minuti eh, riassumere questa bellissima scena drammatica ma bella bella perché ripeto lì si consuma l'atto più grande che dio ha potuto fare per l'uomo cioè dimostrarci il suo amore è infinito. E come Gesù stesso dice nel Vangelo, non c'è un amore più grande che dare la vita per i propri amici. Ecco che allora se c'è una cosa che vorrei dire questa sera a tutti è questo. Ecco, guardiamo a quella croce, guardiamo a questa scena che eh, questa sera brevemente abbiamo contemplato di questa, della passione di Gesù, non con drammaticità non con tristezza, ma nella gioia, perché lì noi possiamo riconoscere il Dio che ci ama, che, che sale su quella croce per stare con noi e per dimostrare il suo amore e dare la vita per noi. Ecco la bellezza della Settimana Santa, ecco la bellezza della passione del Signore. Ecco, è la grande settimana, e la grande storia di amore che, di, che Gesù ha sigillato ecco salendo su quella croce. Volete dirmi qualcosa così? Io un po' mi blocco, mi fermo e non dico troppe io cose. Stavo pensando a me, la cosa che mi colpisce sempre di questo passaggio. Del Buon ladrone è ci penso sempre questo ogni domenica delle palme, quando ero un buon ladrone, io penso sempre a questa frase: c'è sempre speranza per tutti fino all'ultimo. Esatto. Cioè, poi penso non lo so a san francesco anche no che da peccatore che faceva le peggio cose nella sua vita come il ladrone ruba forse francesco addirittura uccideva perché forse era cavaliere non lo so quante persone si ha mai ucciso francesco però comunque è andato in guerra non quello che il cavaliere non l'ha mai fatto però <ride> però comunque certo però comunque lui sperava lui eh, pensava di doverlo fare comunque e comunque poi c'è eh, stata una redenzione per lui la stessa cosa come il buon ladrone però il buon ladrone è proprio fino all'ultima, lui cioè l'ultima cosa della sua vita è stata proprio pentirsi ed essere redento. esatto e eh, quindi guarda sai eh, preparando questo, Sapendo insomma che dovevamo incontrarci e discutere su questo, ehm, riflettevo su due cose, magari poi dico questa e poi non ne dico più, una già l'ho quasi detta. Però ecco, la prima è questa, che questo racconto, questa scena di Gesù con i due malfattori, ecco Gesù che regala il paradiso a, a questo malfattore che, che gli chiede, signore ricordati di me quando sarai nel tuo regno, Ecco, quello che avviene lì è l'esatto contrario di quello che avviene nelle nostre relazioni. Perché, per esempio, vi faccio una domanda a voi che siete qui con me. Se voi sbagliate nella vostra vita, ecco, ci sarà sempre qualcuno a sottolineare questa cosa? A, scusate se uso questa parola un po' forte, a farvela pagare? O comunque, se sbagli nella vita, penso per esempio alle competizioni, in qualsiasi campo. Se tu sbagli, sei fuori dai giochi per sempre. Invece, c'è cioè, lì l'esatto contrario: tu sbagli, sei la persona più sbagliata di questo mondo e lui ti regala il paradiso. Cioè, è bellissimo, c'è cioè, una cosa bella. E, eh, contempli questa scena che poi noi dovremmo starci là per ore, ma contempli questa scena e già ti rendi conto quanto sei amato, quanto sei amato. Gesù non sono venuto per giudicare, cioè Gesù è venuto veramente per risollevarci. In un attimo eh, nella nostra vita ci giochiamo tutto, in un attimo Gesù ci spalanca invece la vita eterna. L'ultima cosa, perché poi non devo parlare più, anzi voi staccatemi veramente il microfono, l'ultima cosa che volevo dire è che ho un po' ho detto già prima, è questa buona notizia di questo racconto, che per Dio noi siamo sempre raggiungibili cioè pensavo a queste, di farvi questo esempio quando noi abbiamo il telefonino e, e ci troviamo in un posto dove non c'è campo ci sentiamo perduti perché non, ci, non possiamo chiamare nessuno e non possiamo essere raggiunti da nessuno pensate un po un po a questi ladroni a questo ladrone ecco il buon ladrone ma anche l'altro che cioè, gesù sceglie di stare in mezzo a loro e ti dice che proprio nel momento in cui ti sei, tu ti senti irraggiungibile, Lui ti raggiunge. Cioè non c'è un luogo dove non c'è campo per il Signore, c'è sempre un campo per raggiungerti. E ti raggiunge lì dove tu sei. Ecco, ehm, a me piace molto questa cosa, pensare a questa cosa. Perché la morte rappresenta proprio la fine della tua vita, lì c'è una condanna. Ecco, tu ti senti, quando tu ti senti condannato a una vita dove dici basta, non ne, non, non ne uscirò più, non ho via d'uscita, il Signore è proprio lì che viene a visitarti. È molto bella questa cosa. Ecco, quindi vi lascio con queste due piccole riflessioni, sperando che ecco, possano regalare a ciascuno di noi eh, quella serenità, quella pace, e soprattutto la certezza di quanto siamo amati da Dio. Grazie. Getano, vuoi fare tu le conclusioni? Sì, grazie vai, vai. A Francesco per la uh, bellissima riflessione eh? e speriamo anche di prepararci al meglio in questa settimana santa. E, um, certo, ora vi leggeremo il passo del buon ladrone anche con un occhio diverso. E, um, Grazie ancora, grazie ai ragazzi per averci seguiti, ringraziamo Francesco per aver partecipato a questa nuova puntata e ci vediamo alla prossima con l'ultimo ospite. Va bene? Ciao ragazzi, ancora vi ringrazio e auguro una buona Pasqua a tutti, e vi abbraccio e vi benedico. Grazie, grazie, grazie. Pace bene. Pace bene, buonasera. Buonasera a tutti, ciao, ciao, ciao.